Amici, cari, benvenuti sul buon vecchio canale YouTube che uso sempre troppo poco ancora. Dobbiamo ancora incanalarci verso l'usanza di pubblicare un contenuto a settimana. Purtroppo sono sempre un po' incasinato in questo periodo più forte di me. Però. Ce la metterò tutta Oggi i muffin giapponesi Partiamo così a bomba Sparandovela qua per bene ok Sono ehm, dei muffin alternativi questi qua Dei muffin molto semplici comunque Alternativi perché ovviamente Non so se vedete dalle clip eh, Cioè abbiamo veramente Abbiamo un'estetica diversa rispetto ai classici muffin Che si mangiano di solito Insomma nelle pasticcerie oppure quando li fate in casa Poi anche la consistenza è diversa È molto più areata, un po' più vellutosa. Quando li mangiate vi sembrerà quasi di mordere un cuscino soprattutto quando so sono tiepidi potete farli alla vaniglia al cioccolato oppure anche colorati se volete dargli un tono un pochino sgargiante io direi che possiamo assolutamente iniziare questa magnifica ricetta bella semplice perché questi qua ve lo posso garantire sono più semplici dei muffin normali o oh, comunque un taglio ai capelons, adesso dovremmo farlo eh. non, so non so mai che taglio fare cioè, boh, lo dirò anche su instagram mi farò consigliare da qualcuno però se avete delle idee per il mio viso per un capello sottile e un taglio un po' figo, possibilmente, eh, ve ne sono grato. Comunque, parliamo di muffin, che è meglio. Carino, eh? Pensate che non ci vanno neanche le uova. Allora, in una ciotola farina, non serve setacciarla, però se volete farlo lo potete fare. Lievito istantaneo per dolci, zucchero e pizzico di sale. Mescoliamo con una frusta. Questo servirà per amalgamare gli ingredienti e per togliere gli eventuali grumi. Successivamente aggiungiamo i liquidi e come liquidi ne abbiamo solamente due. Latte e... Olio di semi prima il latte cominciamo a frustare Pian pianino inglobando sempre più farina e poi l'olio di semi. Finiamo il nostro impasto e quando sarà pronto dovremo, sempre se questa opzione la vogliamo fare, suddividerlo in varie ciotole ad esempio. Per farlo al cacao io ho preso circa metà dell'impasto e ho aggiunto due cucchiai scarsi di cacao amaro. Ho aggiunto anche però un goccino di latte in più perché, perché altrimenti l'impasto risulterà un pochino più asciutto rispetto agli altri impasti. Se lo volete invece mantenere bianco io vi di aromatizzarlo perché altrimenti ha un sapore troppo delicato e per aromatizzarlo io vi consiglio la bacca di vaniglia quindi prendiamo una mezza bacca di vaniglia la incidiamo ovviamente per rimuovere i semi e questi semini li mettiamo nell'impasto mescoliamo vedrete che i semini pian pianino si distribuiranno bene nell'impasto e se addirittura volete fare questo plus di colorarlo basterà dividere ancora l'impasto in varie ciotoline e aggiungere una piccola quantità di colorante in gel o in polvere ovviamente per fare il verde siccome io non ce l'ho visto che ho solo i colori primari ho aggiunto un pochino di giallo al blu ovviamente se volete avere un verde un pochino più basilicoso e non troppo petrolio meglio abbondare piuttosto che con il blu con il giallo a questo punto noi dobbiamo cuocerli e la cottura è molto interessante noi dovremo prendere i pirottini di alluminio quelli usa e getta che poi in realtà io li riutilizzo più volte soprattutto se faccio delle cose del genere prendo dei pirottini di carta che dispongo in ogni pirottino di alluminio volendo al dei pirottini di alluminio comunque potreste usare delle cocotte in ceramica praticamente noi dobbiamo sistemare l'impasto nel pirottino fatto questo eh, siccome io non ho una vaporiera seria possiamo mh, mettere i pirottini perché questi sono cotti al vapore come Cultura giapponese vuole, all'interno di un coci pasta, ad esempio, ovviamente sotto, però ci sta l'acqua, eh? altrimenti potreste prendere una bella padella larga, ci versate un dito, anzi due, di acqua, ci mettete i pirottini e cuocete. Da quando l'acqua comincia a bollire dovrete calcolare circa. 15 minuti ovviamente il coperchio sopra perché altrimenti il vapore non, non, non si forma quindi nulla quando sono pronti noi togliamo il coperchio a occhio a non scottarvi come fa il sottoscritto più volte poi attendete fino a quando si intiepidiscono secondo me quando li mangiate tiepidi è proprio il top e poi ve li gustate se preferite mangiarli freddi io vi consiglio di abbinarci anche non so della panna montata in Giappone magari ecco si mettono sopra la panna montata come si fa per delle cupcake easy easy easy ma molto molto good con una cottura per i dolci molto diversa rispetto a quella che usiamo noi qua in occidente. Mi sono dimenticato prima di dirvi che questi muffin giapponesi in realtà si chiamano Mushi Pan e questo è il nome originale e mi sono dimenticato anche di dirvi che se questi li volete mangiare freddi oltre che con la panna montata sono una bomba ovviamente con la crema di nocciole tra tutti i miei preferiti sono quelli al cacao perché comunque sono un amante del cioccolato però anche quelli alla vaniglia sono buoni comunque voi sperimentate cioè provate altri gusti se li volete fare verdi al posto del colorante perché non provare il temaccia piuttosto che se li volete fare rossi potreste aggiungere anche una purea di lamponi insomma io li ho fatti un po' in fretta avevo dei colori qua da in gel ne ho un po' qua di scorta quindi ho usato i coloranti alimentari il bello è che questo impasto non essendo cotto al forno quindi si crea questa crosticina marroncina e quindi se si colora poi si va a perdere questo colore vivace appunto rimane bello vivace perché è cotto al vapore e quindi si, si mantiene molto uniforme la cottura e nulla amici miei io come sempre vi ringrazio per aver visto questo video non prendetemi troppo sul serio ma mi impegno ad essere più spesso qua sul canale youtube sappiate comunque che su instagram a proposito se li proverete a fare così come altre ricette Taggatemi che mi fa solo piacere Vi stavo dicendo che su Instagram trovate anche altre idee Attraverso i reel, soprattutto che sono i video brevi. Vi lascio qua altri due video se non li avete ancora visti Iscrivetevi al canale e attivando la campanella Rimanete sempre aggiornati sui contenuti Invece qua sotto trovate il collegamento Per andare direttamente sul blog E vedere la ricetta scritta con dosi ingredienti procedimento Oppure andate direttamente su davidezambelli.com Io come, come vi ho già detto prima vi ringrazio Grazie per essere stati qui ci vediamo alla prossima ricetta.